Ciao a tutti oggi prepareremo le linguine al pesto di nocciole ed erbette il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono spinaci freschi, rucola, pecorino, parmigiano, nocciole pelate tostate, basilico, olio, sale, pasta e acqua. Diamo il via alla ricetta. Siamo alla ricetta mettendo all'interno del boccale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 e azioniamo il bimbi per altri 10 secondi, sempre a velocità 10. Adesso aggiungiamo gli spinaci, la rucola, basilico, una parte del sale e l'olio. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Posizioniamo la spatola che ci servirà per spatolare e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 7 spatolando. Il pesto è pronto, mettiamolo da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, versiamo l'acqua. E il sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 7 minuti. 100 gradi, velocità 1. Adesso dal foro del coperchio aggiungiamo la pasta e la faremo cuocere per il tempo indicato sulla confezione. Nel nostro caso 12 minuti. 100 gradi. Con l'anti-orario a velocità soft. La pasta è cotta adesso la scolleremo uh, vi ricordo di conservare un po di acqua di cottura che ci servirà per mantecarla con il pesto andiamo a condirla e impiattiamo. Linguine al pesto di nocciole ed erbette grazie e alla prossima ricetta